Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video e oggi siamo al terzo LDS Cycling Show! Spero che se non li avete ancora visti siete andati a riguardarvi gli show passati. Nel primo show siamo andati a parlare di mancanza di componenti nelle biciclette, nel secondo show invece siamo andati a parlare di sostenibilità e non vi anticipo altro vi consiglio di andare a darci un'occhiata a questi due video se non li avete ancora visti sapete che a fine di questo video c'è direttamente la playlist dell'lds cycling show per andarvi a rivedere tutti i video passati se non li avete ancora visti argomento della settimana questa settimana non si può non parlare di reggisella telescopico sulla bicicletta da strada ebbene sì Matteo Maorici che è andato a vincere la Milano Sanremo con la discesa del Poggio fatta a una velocità assurda e tutti stanno parlando di questo reggisella telescopico che aveva montato appositamente su questa bicicletta che gli ha consentito di andare a dominare la Sanremo e reggisella telescopico che su strada non si era praticamente mai visto l'aveva provato Vincenzo Nibali nel 2014 quando proprio alla Milano Sanremo montò un reggisella telescopico con un'escursione da un centimetro e sistema molto diverso perché si abbassava grazie ad una rotella e era praticamente solo stata fatta una prova dal 2014 si può utilizzare su strada il reggisella telescopico ma fino ad oggi non se n'è praticamente mai parlato e dalla vittoria di Matej Moric ora se ne parla e se ne parla tanto per chi non lo sapesse il reggisella telescopico è un sistema che ci consente di abbassare istantaneamente la sella di qualche centimetro e per chi non lo sapesse questo sistema è utilizzato molto e soprattutto nel mountain bike prima di andare ad affrontare delle discese tecniche o dei tratti molto tecnici facendo così non abbiamo più la sella in mezzo e riusciamo a maneggiare molto meglio la nostra bicicletta i di sella telescopici che utilizziamo in mountain bike sono di all'incirca 7 cm e mezzo 10 cm o addirittura di 15 cm e più si abbassa la sella più riusciamo Guidare meglio la nostra bicicletta. Su strada, questa cosa cambia notevolmente perché in discesa non guidiamo come nella mountain bike, e Matemori ci ha utilizzato un regisella da 5 cm Vorrei spendere giusto due parole per spiegarvi quanto può cambiare l'escursione di un Regisella e perché dei professionisti in mountain bike. Sto parlando, soprattutto hanno un'escursione un piccolina e perché qualcuno ha un'escursione più larga la differenza da avere un reggisella con 5 cm di escursione e la differenza da avere un reggisella da 15 cm sta nel peso. Se ho un reggisella con un'escursione bassa il peso è più ridotto. Se ho un reggisella con un'escursione molto lunga tipo 15 cm ho un reggisella che pesa di più. Quasi tutti i pro rider soprattutto nelle gare Coppa del Mondo lo montano lo montano da 7 ,5 cm 5 cm, 10 cm per guidare molto meglio la bicicletta nei pezzi più tecnici come vi ho già detto prima e detto questo ritornerei a parlare di Matej Moric dopo la sua vittoria siamo tutti rimasti stupiti nel vedere un regisella telescopico su strada perché non se ne era mai parlato, forse non si è mai avuto l'esigenza per come si scende su strada e appena l'ho visto mi sono subito venute in mente due cose la prima l'ha aiutato a guidare meglio la bici abbassando la sella, difatti si è visto come è sceso oltre alle doti da discesista che ha Matai Moritz perché è uno dei migliori discesisti che ci sono al mondo e l'altra cosa che ho subito pensato è stata quella di abbassando la sella si ha una posizione leggermente più aerodinamica dall'anno scorso è stata vietata la posizione super track che anche qua si dice che Matai Moritz è stato l'inventore di questa posizione dove i ciclisti si sedevano sul canotto del telaio posizione super track che era Decisamente pericolosa e quando si stava in questa posizione si stava molto più bassi quindi essendo obbligati adesso a stare seduti sulla sella in discesa il reggisella telescopico ha sicuramente aiutato nel stare quei 5 cm più basso e quindi essendo 5 cm più bassi si è di base più aerodinamici e secondo me queste sono state le due principali ragioni per il quale il team Bahrain Victorious ha voluto utilizzare questo sistema nella bicicletta di Matt Mattei Moric. Nella sua bicicletta aveva il comando direttamente nel manubrio in presa bassa per poterlo azionare, ovvero quando lo azioniamo si abbassa la sella, quando poi non si ha più il peso nella sella e si schiaccia la sella ritorna su. E arrivati a questo punto non vi resta che commentare qui sotto con hashtag l'argomento e dire cosa ne pensate voi di questa scelta tecnica che ha portato Mattei Moric alla vittoria della Milano Sanremo. Il prodotto della settimana, questa settimana ho deciso di portarvi il casco ROD 900 che personalmente utilizzo già da qualche anno. Attualmente lo uso in due colorazioni. Questa è la colorazione bianca marchiata Rock Rider che utilizza anche il Team Rock Rider in questa stagione. Vi lascio giusto qualche foto per... Farvi vedere il team in azione con lo stesso casco. Attualmente non lo potete trovare in commercio, uguale, con la stessa scritta, ma lo potete trovare molto simile. Tipo in colorazione nera, che è l'altra colorazione che ho, marchiata Van Rysel. Oppure c'è direttamente, sempre marchiato Van Rysel, in colorazione bianca. Che secondo me è veramente molto bello, perché oltre alla scocca posteriore che è bianca, c'è anche il materiale, diciamo, che compone il casco in colorazione bianca e lo rende molto bello e, oltre a questo lo trovate in svariate colorazioni all'interno del sito ovviamente qui sotto in descrizione vi lascio il link per andarlo a vedere e se volete andarlo ad acquistare lo trovate veramente in tantissime colorazioni c'è la nera c'è la nera e gialla c'è la bianca e non vi resta che andare a darci un'occhiata trovate il link qui sotto in descrizione per andarlo a rivedere meglio e per andarlo ad acquistare. Personalmente io lo utilizzo da qualche anno e mi trovo veramente molto bene perché è un casco molto leggero e molto aereato. E soprattutto in mountain bike e soprattutto anche su strada d'estate questa cosa ti aiuta molto perché non ti accorgi neanche di avere il casco addosso. E oltre a questo è un casco che ti sta veramente molto bene messo in testa Vi lascio giusto qualche foto dove lo sto utilizzando per farvi vedere come sta messo in testa E se stavate pensando ad un casco da acquistare Questa potrebbe essere una delle migliori scelte che potete fare Mondo gare! Questa settimana abbiamo moltissime gare da andare a vedere E iniziamo subito col vedere cosa è appena successo Settimana passata andiamo a vedere cosa è successo prima di tutto in Italia alla Milano-Torino. Milano-Torino che è cambiata rispetto allo scorso anno: non c'è più l'arrivo sul Superga, ma abbiamo un arrivo piatto. Quindi cambiano anche i favoriti, non più Roglic e Yates come lo scorso anno. Ma quest'anno a vincere è stato Mark Cavendish davanti a Nasser Buoni e a. Christophe, andiamo a vedere cosa è successo anche in Belgio. La prima corsa che andiamo a vedere è la Nocare Course, vinta da Tim Erlier davanti a Max Balsheid e a Arnaud Delis, giovane molto interessante del team Lotto Sudal. Al Gran Premio Gnane invece vittoria di Max Balsheid davanti a Bont e a Petit, alla Breidene Cockside, altra corsa veloce che ha visto vincere. Pascal Ackermann alla prima vittoria di stagione, davanti a Hofstetter e a Tim Berlier ancora. Sabato invece, come vi ho già anticipato prima, si è corsa la Milano-Sanremo, prima gara monumento dell'anno, gara molto battagliata. Quest'anno purtroppo abbiamo avuto molti assenti, è mancato la Philippe, è mancato Caleb Biwan, sono mancati moltissimi dei favoriti perché non stavano bene, è rientrato Van der Poel, dopo mesi di assenza, mesi che è stato male per problemi alla schiena ha praticamente saltato tutta la stagione del ciclocross ha fatto due gare, non stava molto bene e l'ha dovuta abbandonare tutta è rientrato alla Sanremo corsa di 300 km per allenarsi ha detto, perché Van Der Poel è arrivato terzo ovvero primo del gruppo come ho detto prima, vincere è stato Matei Moric dopo una discesa pazzesca davanti a Turgi, che è riuscito a mettere nel sacco il gruppo e a cogliere una bellissima seconda posizione, davanti a Mathieu Van der Poel, che ha vinto la volata del gruppo che era molto ristretto. Domenica invece si è corsa là per sempre Alfredo, a vincere dopo molto tempo al rientro anche alle corse è stato Mark Hirschi davanti a Schmitz e a Metz. Invece per il mondo femminile si è corsa la classicissima a Cittilio dove a vincere in maglia eridata è stata Elisa Balsamo davanti a Sofia Bertizzolo e a Soraya Palladin. ora passiamo alle ruote grasse andiamo a vedere cosa è successo in Francia si è corsa la Coppa di Francia gara internazionale dove a vincere è stato Caro, davanti a Jordan Saru e davanti a Vlad Daskalou per gli italiani vediamo Luca Braidot in quinta posizione e in ottava posizione Nadir con In Italia invece si è corsa la seconda prova di Italia Bike Cup, dove a vincere è stato Filippo Fontana, davanti a Vittone e a Aria Squervo. E intanto vi faccio vedere due passaggi tecnici spettacolari che affrontavano in questa gara. Invece, per le donne, a vincere è stata Giada Specia davanti a Giorgia Marchette e ad Eva Lechner. Parco bici! Questa settimana non vi faccio vedere biciclette perché non me ne sono arrivate e vi invito a mandarle via mail a lorenziodelsanto26.gmail.com sperando di vedere qualche bella bicicletta settimana prossima! Da commentare! La rubrica da commentare! E questa settimana andiamo a vedere il commento che è stato fatto nello scorso show dove si parlava di mobilità e a fare il commento è stato FF Moto e Bicycle che dice io uso una Triban 100RC tutti i giorni per andare a lavoro sono un tecnico informatico, ho montato una borsa laterale per il cambio e l'impermeabile una borsa tracolla che si attacca e si stacca al volo dove ripongo notebook e attrezzatura informatica mi faccio circa 10 km, andate e ritorno senza alcun problema il bello che abita a Roma, dove si dice che è tutto un saliscenti e la voglia di cambiare che manca si preferisce spendere soldi su un'auto e perdere tempo della propria vita in mezzo al traffico cittadino io ho un 30 minuti 10 km sono al lavoro in auto ci metto 40 minuti e 20 va per il posto auto mi stresso consumo benzina e inquino. bike for life veramente un bel commento una bella testimonianza che in bicicletta si può fare di tutto nello scorso show parlavamo proprio di questo di sostenibilità di come esistono tantissimi tipi di bicicletta e di come si possono fare praticamente quasi tutti gli spostamenti con una bicicletta con una bicicletta poi siamo comodi perché come abbiamo anche letto in questo caso non abbiamo problemi a trovare parcheggio la possiamo portare praticamente ovunque non spendiamo soldi in benzina inutilmente e ci aiuta anche perché fisicamente facciamo attività fisica questa settimana invece vi ripropongo la foto del reggisella telescopico di Matei Moric perché voglio sapere cosa ne pensate di questa scelta tecnica che è stata fatta per Matei Moric e come secondo voi questa cosa potrà cambiare nelle prossime biciclette da strada che vedremo perché secondo me ci sarà più di una persona che lo vorrà montare nella sua bicicletta in modo tale da essere più sicuro in discesa e scendere anche più veloce e ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto del video se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video e se lo fate siete dei grandi vi ricordo di andare a commentare qui sotto cosa ne pensate di questo video e degli argomenti che abbiamo appena passato ovvero dell'argomento della settimana, del mondo gare, del parco bici e commentate pure quello che volete qui sotto e io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.